Buongiorno, allora volevo fare una prova di quello che sta succedendo in America secondo Google allora se io cerco Sudden Death USA che significa morte improvvisa in, eh, negli Stati Uniti allora devo scegliere un periodo chiaramente scelgo un periodo, vado su strumenti, tools e strumenti, scelgo un periodo ecco qua, custom range, facciamo da maggio dell'anno scorso, ok, maggio dell'anno scorso, il primo maggio dell'anno scorso fino a settembre 21, perché oggi è settembre 21, un attimo che ho corso troppo, Eccolo qui, oggi è il 21 settembre, però questo è l'anno scorso, ok? Questo è l'anno scorso: primo maggio 2020, 21 settembre 2020, Sudden Death USA. Tools, devo ricliccare su Tools e mi dà un numero, eccolo qui: 254.000 in questi mesi, ok? Maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, sono 5 mesi ok 254.000 adesso riclicchiamo su tools e cambiamo il periodo con quello di quest'anno quello di quest'anno allora maggio 2021 settembre oggi il 21 settembre Eccolo qua. Oggi è il 21, infatti il 22 non me lo fa scegliere. Go. Rivediamo il periodo. 1 maggio 2021, 21 settembre 2021, Sudden Death of USA. Tools. Clicchiamo su Tools. E io non riesco a credere a questo numero. 7 milioni, 160 mila nei 5 mesi di quest'anno. Cosa c'è in questi 5 mesi che non c'era l'anno scorso? 7.160.000. Che incremento in percentuale è questo numero? Incredibile. È un genocidio, ragazzi. È un genocidio.